Voi siete il sale della terra e la luce del mondo, è stupendo il messaggio di questa domenica quarta del, del quinto del tempo ordinario, il, il senso di queste parole ecco, è di facile comprensione, il sale in qualche modo noi sappiamo sin dall'antichità, ecco, preserva, dalla corruzione, dal sapore, dunque il cristiano è chiamato a dare un sapore nuovo, a dare un, un, nuovo, un nuovo criterio alla vita e anche a conservare conservare i valori certo ma non in maniera, eh, come devo dire, eh, in maniera interessata per se stessi ma piuttosto a preservarsi, a preservare eh, finché non venga corrotto no, il mondo ecco, lavora contro il cristiano, lavora in qualche modo per eh, sfidare eh, la corruzione non è un corrotto e non vuole essere corrotto e non vuole corrompere ma piuttosto appare come un puro come una colomba no? dice Gesù anche se rimane astuto come il serpente ecco il sale è tutto questo dà un senso alla vita perché poi sei impegnato ad essere sale e quindi devi operare per il bene per il prossimo e mentre operi a vantaggio degli altri realizzi te stesso essere luce è, questo è un senso profondo e gesù la luce del mondo ci mancherebbe e noi possiamo essere luce ma possiamo essere in qualche modo i riflessi di quella luce così come dicevano i padri della chiesa la chiesa stessa nel suo insieme è una luce riflessa, è come quella luce che la luna riflette, ma non è sua perché è la luce del sole, Cristo è il sole in vita, noi possiamo riflettere questa luce nel mondo, possiamo essere frammenti, possiamo essere qualche piccolo, piccola scintilla di luce che, che scalda, che illumina, che dà un senso nuovo che apre una via, che indica meglio una via, ed è questo riguardo che non dobbiamo scoraggiarci, diceva Don Tonino Bello, del buio che è attorno a noi, anche se abbiamo la percezione di camminare nelle tenebre, dobbiamo cantare come Rostand che è di notte che il buio attende la luce e che bisogna forzare l'aurora, è una sua espressione, forzare l'aurora a nascere, credendoci credendo ecco, sempre in questa luce che può venire, che può esserci nonostante le tenebre e così renderemo migliore questo mondo era un'espressione di Frate Biagio che usava spesso sforziamoci di rendere migliore questo mondo e come possiamo farlo? Proprio divenendo noi una luce per il prossimo quando diamo un pane all'affamato, quando accogliamo un forestiero, uno straniero quando diamo da bere all'assetato, quando siamo vicini a chi soffre, è allora che noi siamo luce e diveniamo sale perché in qualche modo diamo sapore e interessiamo tutto il cibo, cioè interessiamo tutta l'umanità. Siamo interessati all'umanità e l'umanità da noi può attingere un esempio per essere sale a sua volta nel mondo, luce del mondo. Buona domenica!